io uso il microfono allora, no, io sono una veste insolita da quella che di solito mi vedete oggi sono in qualità di presentatore nel senso che eh, ho letto il libro ho letto anche eh, lavori fatti in passato da Giovanni Fasanella e attraverso Facebook vi spiego in due minuti come l'abbiamo invitato mi interessava l'argomento attraverso Facebook eh, L'abbiamo contattato, lui ci ha detto di sì praticamente subito, e è stato disponibilissimo. E, insomma, abbiamo spiegato un attimo che eravamo una biblioteca eh, nascente all'epoca perché non era ancora stata inaugurata e l'abbiamo invitato. Tra l'altro, eh, il libro è, eh, era, stato, era appena uscito e una notizia buona soprattutto. Grazie buona soprattutto per lui è alla, è, è, sta per essere rieditato nel senso che è la seconda edizione quindi vuol dire che è un libro che va bene che funziona eh, è, è interessante e eh, affronta temi che eh, insomma, in questo paese non sempre sono di, di facile mh, di facile presa perché eh, li affronta in una maniera un po' diversa dai, term dai, dai termini soliti Abbiamo avuto anche la fortuna che eh, venerdì all'uscita di Panorama, di... lui è un, è un giornalista di Panorama, quindi la concorrenza l'ha eh, sponsorizzato, possiamo dire così. Però posso dire che sono arrivato a Panorama prima? <ride> <ride> L'Espresso eh, ha fatto un bel articolo elogiando mh, un articolo di, di, di Lioio Abate, tra l'altro che è un esperto per questi temi. Eh, elogiando eh, il libro per eh, la documentazione io eh, la, la giornata di oggi visto anche la platea che, insomma, persone che possono essere interessate all'argomento o agli argomenti che si affronteranno oggi la farei a domande e risposte ma soprattutto anche se il pubblico non è numeroso ma eh, tutte persone che insomma eh, eh, conosciamo e so che possono essere interessate quindi vuole essere anche un dialogo eh, tra di noi eh, io partirei dalla domanda conclusiva del, dell'articolo di Abbatte venuti in mente adesso, eh? nel viaggio non te l'ho detto allora, eh, il libro affronta eh, i 150 anni della storia italiana sotto un altro profilo cioè dal punto di vista del rapporto tra stato e mafia quindi una, un, un profilo totalmente diverso e eh, parte da, dall'unità d'Italia però arrivare ad oggi io parto dalla fine invece perché eh, Lirio Abbate nel suo articolo lascia un interrogativo finale. Nel libro in pratica viene spiegato eh, il ruolo che eh, ha avuto eh, il generale Mori nella, nella trattativa Stato-Mafia. Eh, Lirio Abbate eh, elogia il libro, ma finisce con una piccola critica, possiamo dire così, dicendo che in pratica il generale Mori è stato prosciolto. Eh, no, no, lui non lo dice, però si lascia, il libro dice che è stato prosciolto da, da dall'accusa di non essere entrato nel covo di Tottoraina e che nel libro viene liquidato in poche righe. Allora io oltre al saluto che darai ti, ti lascio con questa domanda, poi andiamo avanti così Buonasera, allora io sono io che ringrazio voi per l'invito e per avermi fatto conoscere un posto bellissimo dove l'anno prossimo tornerò in vacanza, ve lo dico subito, spero con un altro libro e potremo parlarne. E, vabbè, insomma, hai voluto cominciare subito con una cultura, cultura di, di, di spillo. Va bene, allora diciamo... Allora, posso... Eh, ehm, L'espresso dice mh, eh, innanzitutto che eh, è un grande lavoro di ricerca storica che raccoglie anche importanti testimonianze inedite, eccetera, eccetera. E poi c'è questo finale eh, critico, mh, però dice: Non c'è dolo critico e cui accenna alla mancanza eh, di eh, ricostruzione del, eh, del ruolo che il generale Mario Mori avrebbe avuto nelle vicende eh, eh, di cui si parla nel, nel libro. Io gli ho già risposto sul, eh, su, su, su Facebook, eh, lui dice è un tassello mancante quello del ruolo di Mori e io dico no, non è un tassello mancante perché essendo stato assolto il generale Mori due volte è stato assolto in due processi è stato assolto non è un tassello mancante è un particolare del tutto influente ormai ai fini della ricostruzione del, del libro dobbiamo metterci d'accordo, o crediamo alla giustizia o non ci crediamo, io credo allo Stato di diritto e quindi penso che se Silvio Berlusconi viene condannato in via definitiva dal Tribunale, dai Tribunali della Repubblica, beh debba farsi da parte, dovrebbe avere almeno questo buon gusto di farsi da parte da parte, al tempo stesso però se un generale dei Carabinieri viene assolto, eh, noi non possiamo continuare a considerarlo un colpevole, è un innocente ma io ero convinto che il generale Mori fosse innocente io ero convinto da tempo tant'è che avevo fatto con lui eh, un, prima di questo un altro libro ad alto rischio per la Mondadori in cui ricostruivo un po' la storia delle operazioni di questo, io vorrei definirlo proprio così, straordinario uomo di intelligence, uno straordinario investigatore come ce ne sono pochi, come ce ne sono stati pochi nella storia investigativa italiana, che è finito sotto inchiesta e quindi neutralizzato proprio perché è troppo bravo. L'Italia è questo paese veramente curioso dove chi tocca dei fili sensibili o muore o viene neutralizzato attraverso altri sistemi. Il generale Mori non è stato ammazzato come il suo sodale Giovanni Falcone, come l'altro suo sodale Paolo Borsellino, perché eh, era finito un mondo di cui poi parleremo, perché era finita una fase della storia di cui poi parleremo, ma è stato neutralizzato per via giudiziaria perché aveva proseguito quell'indagine che Falcone e Corsellino gli avevano commissionato e cioè l'indagine sulla mafia e gli appalti, cioè sui rapporti tra la mafia e la mafia criminale con l'alta mafia dei colletti bianchi, cioè quella delle grandi relazioni politico istituzionali, delle grandi relazioni economiche, la mafia imprenditoriale, cioè quella mafia che è intoccabile e ha, colpi, ha colpito, ha colpito di colpire questa mafia attraverso operazioni di polizia giudiziaria condotte non con i sistemi burocratici delle inchieste di polizia giudiziaria, il maresciallo che si presenta a casa di uno, gli dica come si chiama, che cosa ha fatto ieri sera, dove era l'altra mattina e, e, e, e, poi, e poi magari si sì, venga con me in caserma. Il cioè, no, generale Mori che arriva dalla scuola di Carlo Alberto dalla Chiesa, la scuola dell'antiterrorismo, dell della lotta al terrorismo condotta anche attraverso e con sistemi non ortodossi, lui con il Ross, attraverso il Ross, faceva operazioni coperte, non so quanti di voi per intenderci hanno visto il film bellissimo americano con Al Pacino e Johnny Depp, Don Brasco il generale Mori lavorava così, cioè infiltrava propri uomini dentro le organizzazioni mafiose, cercava fonti dentro le organizzazioni mafiose ai livelli più alti perché esattamente come dalla chiesa all'epoca della lotta al terrorismo anche lui credeva e crede tuttora che la lotta contro nemici così forti e così complessi come la mafia e il terrorismo non può essere vinta se non si conquista una superiorità strategica rispetto al nemico che è la superiorità informativa, cioè conoscere il nemico meglio di quanto il nemico conosca lo Stato, questo è quello che faceva il generale mori e per questo è finito, è finito nei guai. Quindi non è un tassello eh, mancante, ma è un'ingiustizia consumata nei confronti di un uomo di Stato che per fortuna i tribunali hanno finora in due processi riconosciuto innocente. e vedremo che cosa accadrà vorrei dire all'inizio eh, Giovanni ha fatto eh, un lavoro negli anni se si guarda la sua bibliografia è un lavoro eh, sempre di indagine, cioè quello che il giornalista deve fare eh, dopo no? il giornalista vero deve fare cioè andare a prendere le carte leggerle e, e poi eh, rendercele fruibili a, a noi eh, prima ha affrontato prima l'argomento, prima con il terrorismo e poi con la mafia eh, sulla mafia eh, ha scritto un bel po' di, di libri tra cui quello che si diceva prima con il generale Mori quindi eh, un libro prezioso anche per, per il futuro eh, in questo libro invece eh, fa una cronistoria in pratica della trattativa tra lo, tra lo Stato e la mafia eh, io nel, nel leggerlo ho visto che ci sono in pratica eh, tre momenti cruciali in questa storia, almeno dal mio punto di vista. Eh, la partenza, cioè, quando eh, le truppe, quando i Mille sbar sbarcano, sbarcano in Sicilia, lì è preceduta da una trattativa dallo tra Stato della Mafia. Eh, il periodo, diciamo, eh, del finto mito, così l'hai definito, giusto, eh, del eh, prefetto eh, Mori, che è un altro Mori, cioè il periodo in pratica del fascismo e quello che è, eh, che è stato sulle pagine di tutti i giornali fino a poco tempo fa, ma che ritornerà fra poco sulle pagine di tutti i giornali, che è il periodo eh, del 92-93, soprattutto dopo la caduta del muro. Allora io direi di eh, partire eh, dal primo periodo, eh, perché ci sono, a cui eh, Fasarella dedica molto eh, di questo libro, però ci sono dei, mh, degli eventi curiosi, il libro è attraversato anche da personaggi curiosi dal mio punto di vista, cioè personaggi da film, eh, soprattutto eh, le prime pagine del libro si trovano dei personaggi, dei personaggi da, non le primissime perché le primissime Giovanni le dedica a, eh, a, a presentare tre confessioni, due confessioni soprattutto, eh, una che era stata già anticipata in altri libri. Una è di Cossiga, una di Violante e una di un personaggio molto curioso, molto interessante, che è eh, il, diciamo, il, il rappresentante in Italia del governo americano l'ambasciatore Bartolomeo che è un personaggio molto curioso e io direi di dedicare una parte anche a lui della nostra chiacchierata perché eh, si capisce quanto l'Italia ha contato per gli Stati Uniti e il perché di molte, di molte scelte insomma anche della politica italiana. Allora io partirei dalla prima trattativa, cioè quella di, parliamo di, di Crispi... Eh, sì, seguiamo sicuramente il tuo filo, però mi permetti di fare una rapida premessa, poi torniamo al 92-93, però vorrei fissare un punto perché è importante capire poi quello che c'è stato prima, e quello che è venuto dopo il 92-93 eh, io non so se ricordate eh, quei due anni veramente tragici della storia, della storia italiana quando se, se, se, sembra, sembra una fase fatta ma in realtà mai eh, questa frase ha un significato così eh, concreto drammaticamente concreto come in questo caso, quando l'Italia è arrivata davvero a un passo da barato il 92-93, caduta del muro di Berlino, fine della prima Repubblica, Tangentopoli, una crisi finanziaria drammatica con un attacco speculativo alla lira. Ricordate Amato che notte tempo fa i famosi eprevie dai conti bancari, lo sciopero dei botte indetto dalla Lega che se fosse riuscito lo Stato non avrebbe avuto più i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici e sarebbe stato, come si dice oggi, il default. Questo era il contesto e in questo contesto si inserì una strategia terroristico-stragista di cui la mafia è stata il braccio armato ma non l'unica protagonista vedremo poi dopo ripercorrendo il filo della nostra storia quali altre forze hanno agito in quel periodo accanto o dietro o sopra la mafia l'omicidio di Lima che inaugura nel in marzo del 1992 una serie di omicidi eccellenti dopo Lima tanti altri e Falcone e Borsellino, e poi le stragi di Roma, Milano, Firenze, via dei Georgofili, e poi, poi l'autobomba, la 500 carica di tritone piazzata a poche decine di metri da Palazzo Chigi, destinata ad esplodere esattamente nel momento in cui sarebbero passati di lì il della, insieme il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'epoca, Oscar Luigi Scalfa e Carlo Azzelciani, se, fosse, se non fosse stata scoperta, se fosse esplosa avrebbero fatto secchi in un colpo solo il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio il tentativo di colpo di Stato espressione non usata da me nel libro ma dal Ministro dell'Interno dell'Epoca Vincenzo Scotti e poi dal, da Ciampi quando eh, eh, divenne Presidente della Repubblica a sua volta e in questo contesto la Lega, questo contesto tra i la Lega che proclama la secessione, la Repubblica del Nord, e al Sud la mafia che organizza le sue leghe per la secessione del Sud. Questo era il contesto del 1992-93, un contesto cioè, di episodi drammatici, tragici, ai quali la magistratura non è riuscita a dare una spiegazione che retta eh. La spiegazione io tento di darla, la risposta al perché avvenne tutto questo in quel periodo io tento di darla attraverso un viaggio arritroso nella nostra, nei nostri 150 anni di storia in Italia perché sono sempre stato convinto che nel 92-93 ci è cascato addosso il peso della nostra storia, le contraddizioni irrisolte, nodi non sciolti della nostra storia piena di traumi, di ferite mai curate e mai guarite è tutto un colpo noi abbiamo rischiato di rimanere schiacciato sotto questa nostra storia bene, allora se voi possiamo rapidamente allora, riprendere il filo di questa, di questa storia malata perché di questo stiamo parlando, di una storia malata e di una storia mai raccontata all'opinione pubblica e quindi mai elaborata e come tutti i traumi che non vengono mai elaborati noi ci illudiamo che non siano innocui, non facciano più danni, in realtà sono lì che continuano a creare, a produrre magma incandescente che risale in superficie a ogni sollecitazione esterna che evochi il momento del trauma. Ecco perché l'Italia è costantemente un paese prigioniero della propria storia, un paese in cui il passato non passa mai, in cui persino la storia dei mille della spedizione di Garibaldi è ancora oggi oggetto di dibattito politico e di cronaca di attualità. Perché il rapporto tra Stato e Mafia comincia esattamente allora, quando Garibaldi prepara la spedizione dei mil, lo sbarco a Marsala e un anno prima, nel 1859, manda di Francesco Crispi, uno dei cospiratori più bravi dell'epoca, manda Francesco Crispi, il quale trovandosi parecchio a suo agio tra i salotti della grande aristocrazia siciliana e i bassifondi dei Picciotti perché c'era un legame la mafia di allora non era la mafia come l'abbiamo do, conosciuta dopo la mafia di allo, i Picciotti erano gli uomini che difendevano le proprietà della grande aristocrazia terriera perché se c'erano dei contadini che rompevano le balle come si dice a Oxford la mafia e i picciotti intervenivano per rimetterli immediatamente in riga questa è la mafia non è vero che la mafia ha radici nella malessere sociale la mafia è sempre stata una forma di potere brutale che è stata al servizio dei potenti per colpire i più deboli. E Cristi reclutò Picciotti per Garibaldi. Quando Garibaldi sbarcò a Massala e poi ad aprirgli le porte di Palermo furono i Picciotti, messi a disposizione dalle grandi famiglie dell'aristocrazia siciliana. E quando risalì verso Napoli... Il suo esercito fu ingrossato grazie ad altri picciocchi reclutati dai picciotti e quando arrivò a Napoli sciolta la polizia borbonica, e vedete la nostra storia anche un po' buffa, dice, persino comica e paradossale, a mantenere l'ordine pubblico venne chiamata la Camorra cioè i commissari di pubblica sicurezza a Napoli erano diretti da uomini della Camorra e i poliziotti erano del Camorra e poi vi eh, domandate perché erano queste forme di criminalità nel corso dei decenni sono cresciute ecco, questa era la mafia primitiva la mafia che aiutò Garibaldi e questo tipo di mafia naturalmente dopo i servizi resi alla causa unitaria se così possiamo dire naturalmente venne premiata perché il suo ruolo e il suo potere crede via diventando una forza sempre più radicata sempre più legata al potere da un rapporto di dare a avere organizzava il consenso per le classi dominanti e per i partiti di governo, aiutava le grandi proprietà terriere a reprimere le rivolte contadini, contadini che chiedevano pane, che avevano creduto in Garibaldi nella liberazione dai Borboni, pensando che avrebbe portato il progresso e che invece trovarono, ebbero in cambio tutt'altro cosa? E la mafia aiutò a reprimere nel sangue le rivolte dei contadini. Ecco, quindi nel periodo che va da risorgimento alla fine dell'Italia dell liberale, questo rapporto tra mafia e potere è strettissimo. Poi non so se vuoi farmi una domanda, posso continuare col fascismo? Chiudiamo rapidamente perché sennò la faccio troppo lunga. Allora, e quindi, poi eh, eh, il... Eh, diciamo due parole ancora perché la parte più interessante è quella che viene dopo quella che comincia con lo sbarco degli anglo-americani del 1943 allora chiudiamo, allora, eh, chiudiamo questa, questo capitolo con, con il fascismo il fascismo naturalmente cioè, era tale eh, eh, eh, lo scandalo per il dilagare del potere mafioso che non si poteva, chiudere, si poteva chiudere gli occhi e il fascismo eh, mm. effettivamente attraverso mm. il prefetto di ferro eh, Mori eh, intervenne in Sicilia, intervenne anche in modo brutale, mm. eh, interi paesi vennero quasi rasi al suolo, ci furono retate con centinaia e centinaia di arresti, di picciotti e di mafiosi e, e con queste operazioni il fascismo ha nutrito la propria propaganda attraverso il mito del prefetto di Ferro, cioè il prefetto Mori che arriva in Sicilia e mette finalmente le cose a posto, questo è un mito che dura ancora oggi le cose sono andate un po' diversamente perché se si prova a eh, squarciare il velo della propaganda e a vedere che cosa c'è oltre ci accorgiamo dell'esistenza di una realtà completamente diversa è vero che i fascisti e Mussolini che eh, arresto, arrestò la mafia criminale la zavorra criminale malavitosa ma perché era diventata inutile perché il fascismo, una volta sciolti i partiti politici, una volta sciolte le organizzazioni sindacali, una volta abolita ogni possibilità di protesta sociale, ogni libertà di pensiero, di parola, eccetera, eccetera, eccetera, non, le classi dominanti della Sicilia non avevano più bisogno di usare il, il potere malavitoso per mettere a posto i sedizi. Quindi il fascismo si liberò di questa zavorra, ma l'alta mafia, la mafia finanziaria, la mafia economica, la mafia imprenditoriale, la mafia delle grandi relazioni che aveva mantenuto i rapporti con il potere durante il periodo dell'età liberale si riciclò nel regime fascista e divenne parte integrante della classe dirigente del regime fascista in Sicilia. Io nei tre, nelle, nei tre punti cadine, che ho fatto prima, ne ho lasciato indietro uno, ma non è un caso, sono preparato, non è un caso, nel senso che i tre punti dal mio punto di vista anche per colpa mia, è uno dei punti eh, dove il libro mi ha dato più sorpresa nel senso che eh, tutta la trattativa preunitaria per me è stata una sorpresa e eh, il, il, tutto il ragionamento diciamo, sul perfetto di ferro, il perfetto Mori quindi un, un finto mito, è stata anch'essa una sorpresa dal mio punto di vista. Quella che è stata meno una sorpresa, ma credo di interpretare anche perché eh, lì si è scritto molto invece, me, almeno eh, si è scritto molto ed è stata fatta anche, c'era anche, anche una filmografia ad hoc eh, su, sua, su questi temi, eh, il tema dello sbarco. Allora, sul tema dello sbarco che riprende, no? perché se la storia sono, sono i corsi, corsi storici, riprende lo sbarco dei mille anche eh, lì. Qui entrano però in gioco alcune figure, e io eh, oltre alla, al disegno generale sullo sbarco degli alleati, ti chiedo di inquadrare alcune figure. Eh, dalla parte eh, diciamo dei buoni, intesa non dal tuo libro, ma intesa nell'opinione pubblica in generale e dalla parte dei cattivi della dell'amante, perché ci sono, secondo, secondo me, alcune figure eh, da film, non a caso una di queste Lachi eh, Luciano è stato un film eh, di un altro ricercatore importante della storia italiana che è Francesco Rossi. Eh, io ti chiedo di tratteggiare un attimo lo sbarco e eh, di far capire però a fondo il motivo della trattativa tra gli americani e eh, uno Stato che non esisteva, uno Stato italiano costituendo, costituendo e eh, la mafia dell'epoca sì, allora bisogna partire dal 1942 la guerra in Europa era già cominciata ma gli Stati Uniti erano ancora lì a guardare L'episodio che eh, cambia lo scenario è l'attacco giapponese a Pirlabur. L'America decide a quel punto di intervenire e di entrare in guerra. La prima cosa che fa nel eh, programmare il proprio sforzo bellico è fare in modo che non si ripeta un'altra Pirlabur e quindi difendere i porti e difendere in modo particolare i porti dell'Italia costa atlantica da quale sarebbero partite le spedizioni per l'Europa. E a chi si rivolge per difendere i posti della costa atlantica minacciati dai sottomarini tedeschi che stavano a largo e dalle quinte colonne del fascismo dentro la comunità italo-americana? Si rivolge all'Api Luciano, il boss, il capo delle cinque famiglie di New York che controllavano i porti della costa atlantica attraverso il sindacato dei portuari. Lachi Luciano era in galera, era stato condannato a 50 anni di carcere per i suoi delitti, i servizi segreti della marina americana vanno a trovarlo in carcere e avviano una trattativa con lui. Ci aiuti a difendere i porti della costa atlantica se ci aiuti noi in cambio ti liberiamo e la chieduta aiuta l'America a difendere cioè alla mafia siciliana italo-americana vengono affidati compiti veri e propri compiti di pulizia e di intelligence nei porti di New York e negli altri posti atlantici e in cambio ma chi Luciano viene mandato in Italia <ride> lo cacciano fanno finta di cacciarlo gli, gli americani in realtà lo spediscono libero in Italia perché stanno già programmando lo sbarco in Sicilia infatti gli americani sbarcano in Marocco gli inglesi dall'Egitto sconfiggono i nazifascisti eh, nell'Africa del Nord e sbarcano in Sicilia, nel frattempo Lucky Luciano con gli agenti dei servizi, tutto quello che dico è, è documentato e ci sono documenti anche dei servizi segreti americani, dei segretati che io ho consultato, che pubblico e Lucky Luciano fa da intermediari tra i servizi segreti della Marina Militare Americana e i capi delle famiglie di Cosa Nostra siciliane per creare le condizioni logistiche e di intelligence, cioè informative perché lo sbarco anglo-americano avvenga nelle condizioni migliori come di fatti succede sbarcati in Sicilia gli anglo-americani naturalmente i mafiosi vengono premiati perché molti di loro diventano sindaci per dire, i, i, i sindaci delle città della Sicilia liberata americana sono tutti capi di famiglie mafiose. Um, e, e, e, e però 1944, altro anno cruciale, in cui cambia nuovamente lo scenario, perché il nazifascismo è virtualmente sconfitto, la guerra continua, ma l'esito è scontato perché dopo la sconfitta di Stalingrado i nazisti, non possono più arrivare ai pozzi petroliferi di Baku nel Mar Nero e quindi il loro esercito è una macchina senza benzina una, una macchina che sta per andare in pane la guerra è conclusa ma qui c'è anche l'intervento del Vaticano di Pio XII il quale ha un'ossessione, la sua ossessione non si chiama Hitler la sua ossessione non si chiama Nito Mussolini, l'ossessione di Pio XII si chiama comunismo e Pio XII allerta gli angloamericani guardate che adesso 1944 il pericolo non sono i nazifascisti, il pericolo col quale di qui a qualche mese dovremo fare i conti si chiama comunismo e gli inglesi sono ancora eh, più allarmati di Pio XII, tant'è che Winston Churchill dice agli americani no, forse abbiamo scannato il maiale, parlava così, ma io, eh, forse abbiamo scannato il maiale sbagliato, il maiale giusto è eh, Giuseppe Stalin, avremmo <risi> dovuto eliminare prima Stalin e forse poi Hitler e e eh, eh, eh, Benito Mussolini nel 1944 quando questo scenario muta di nuovo succede una cosa del tutto paradossale ancora una volta di cui non si è mai parlato di cui la storiografia ufficiale non ha mai parlato ma che oggi noi possiamo dire con assoluta tranquillità e sicurezza perché è documentato nel 19, dal 1944 si, a, si combattevano due guerre contemporaneamente una ufficiale tra anglo-americani e la resistenza italiana contro il nazifascismo l'altra segreta, dentro questa guerra ce n'era un'altra segreta che era quella degli anglo-americani della Chiesa, delle formazioni partigiane anticomuniste e delle, un po', e delle formazioni della Repubblica Sociale, a cominciare dalla, decima, dalla famigerata decima masse di Junio Valerio Borghese e dei suoi battaglioni d'eccellenza contro la resistenza comunista. Questa è una guerra segreta di cui nessuno ha mai parlato. Quindi in quel 1944, in previsione della lotta da condurre contro il comunismo nel dopoguerra, in Sicilia, che per ragioni strategiche, geopolitiche, era l'area la, eh, eh, eh, diciamo, più importante del Mediterraneo, perché era proprio al centro di quello scacchiere e quindi mantenerla, mantenerne il controllo era assolutamente vitale per qualsiasi strategia del dopoguerra, in Sicilia gli anglo-americani con la benedizione di Pio XII che cosa fanno? Creano un vero e proprio esercito clandestino da impiegare clandestinamente, segretamente contro il comunismo dopo la guerra. Possiamo naturalmente poi decidere ognuno dal proprio, dal proprio punto di vista se i comunisti fossero effettivamente una minaccia oppure no, questo è un altro discorso, per ora noi raccontiamo i fatti senza giudicarli e i fatti sono questi, crearono un esercito clandestino per la lotta al comunismo formato sulle cosche mafiose e sui reparti della Repubblica Sociale italiana ex parti della Repubblica sociale italiana inglobati negli apparati americani. Si creò questa alleanza segreta destinata a durare e ad essere utilizzata durante tutto l'arco della guerra fredda. Diremo tra poco della guerra fredda. Prima vorrei chiudere il cerchio. Gli americani creano in Sicilia quindi questo nuovo equilibrio di potere anticomunista basato sulla mafia. La mafia è il perno di questo equilibrio. E che cosa fanno? L'ultimo atto di Re Umberto, prima di abdicare e di andarsene in esilio in Portogallo, è l'approvazione del decreto che concede alla Sicilia lo status di regione autonoma. Pensate un po', alla Sicilia viene concesso lo status di regione autonoma ancora prima dell'approvazione della Costituzione italiana e attraverso quel decreto non solo viene concesso alla Sicilia lo status di regione autonoma, ma vengono istituiti tutta una serie di enti di organismi, di consorzi attraverso i quali affluivano milioni e milioni e milioni di dollari e di lire, cioè le chiavi per gestire il potere reale dell'isola e lo Stato, si rifiutò di mandare in Sicilia i propri funzionari per dirigere questi enti, lasciando di fatto alla mafia e ai suoi alleati il potere discrezionale di selezionare il personale. Quindi, in definitiva, venne consegnata la Sicilia alla mafia e al suo potere. Non solo, ma questo equilibrio di potere costruito tra il 1943 e il 1946 nel 1947 e questo è l'atto che determina tutto quello che è avvenuto nei decenni successivi viene blindato attraverso addirittura il trattato di pace che Stati Uniti e inglesi imposero alle autorità italiane. In quel trattato di pace c'era un articolo aggiuntivo, aggiuntivo perché venne aggiunto appena all'ultimo momento, che era l'articolo 16, il quale dice, anzi dice perché quel trattato, ahimè, credo che sia tuttora in vigore e non sappiamo per quanto, qual, qual è la sua durata temporale, quando scade, quando finisce, questo non lo sappiamo ancora, ma quell'articolo 16 dice... Le autorità italiane, cito a memoria, può darsi che sbagli qualche virgola, qualche punto, ma la sostanza è questa, nel libro comunque c'è il testo integrale le autorità italiane si impegnano a garantire l'impunità ai cittadini che hanno aiutato la causa alleata tra il 1943 e l'anno 19... dell'entrata in vigore del presente trattato cioè dall'anno dello sbarco fino al... alla clausola aggiuntiva ma non... non solo, tra i documenti allegati a quel il trattato di pace ce n'era uno di importanza fondamentale che è ancora oggi coperto da segreto ed era la lista cioè l'elenco dei cittadini italiani ai quali lo Stato avrebbe dovuto garantire l'impunità chi erano, chi erano quei, quei cittadini italiani che non dovevano essere toccati che dovevano essere garantiti dall'impunità erano uomini della mafia erano uomini ex repubblicini destinati a diventare famosi tristemente famosi negli anni successivi o perché post-mafiosi o perché implicati in episodi stragismo terroristico durante la strategia della tesi. tu hai affrontato un tema che è quello dell'anticomunismo io leggendo il libro eh, ho scoperto in casa mia probabilmente ma ho scoperto anche qui eh, alcune eh, novità tu eh, non una cosa che si è scordata di dire all'inizio è che tut, tutto il libro ha delle note, e le note rimandano da documenti ufficiali, quindi eh, non, non è una favola, è, insomma è, è storia vera. Eh, parli di. Ehm, poi dopo andiamo a finire un po' più avanti sulla storia, ma eh, parli di, del, pericolo, del pericolo comunista affrontato in questo modo però parli anche di una possibilità di un reale pericolo comunista, cioè della del, dalle carte del segretario del, del, del Pemellino eh, si evince che in, almeno in tre occasioni eh, l'Unione Sovietica ha studiato in maniera reale eh, questa invasione e anche questo non dico che è una sorpresa totale perché potevamo immaginarcelo, ma che salti fuori in maniera reale da delle carte vere è stata imparzialmente una sorpresa. Cioè, la PAX eh, garantita in pratica da Togliatti per anni eh, tra eh, l'Est e, e, e l'Ovest eh, in Italia non, non era del tutto reale, nel senso che in molte occasioni l'Unione Sovietica ha studiato come per entrare nella penisola italiana. Vi chiedo anche qui un breve passaggio, poi andiamo. Ma eh, L'incubo del dopoguerra è stato per molti il comunismo. Reale o no che fosse, quello che conta è la percezione che si aveva di questo pericolo. C'erano forze da quest'altra parte della cortina di ferro che temevano il comunismo e che temevano un'invasione sovietica. Eh, in effetti, sulla base è che si preparavano a fronteggiare questa eventualità e che in molti casi intervennero per impedire che si creassero condizioni per, eh, bisognerebbe distinguere ma lo faremo dopo, condizione per un, eh, diciamo una crescita del comunismo in Italia. In effetti eh, questo, questo pericolo, sempre sulla base dei documenti, eh, non era totalmente immaginario perché dall'altra parte della cortina di ferro eh, si eh, studiavano scenari, ipotizzavano scenari di invasione dell'Europa occidentale, l'ipotesi di un nuovo conflitto mondiale, di una terza guerra mondiale, quindi studiamo l'ipotesi di invasione dell'Europa occidentale, un, un attacco sovietico contro l'Europa occidentale come risulta dalla, da, da, da, da tante carte dei servizi segreti ungheresi. Sarebbe partito dalla Ungheria, da lì nella, eh, eh, avrebbe seguito la direttrice eh, Europa eh, centrale, quindi la Germania che era il ventre molle del, dell'Europa e poi dall'Ungheria attraverso la Jugoslavia in Italia l'altro confine, confine eh, caldo, diciamo così, in quegli anni. E una volta sfondata la linea a nord-est, le armate del patto di Varsavia prevedevano eh, l'occupazione dell'Italia eh, dell del nord e quindi di tutte le città del triangolo industriale, della pianura pagana e così via. Questo quindi era, era, era un pericolo, eh, era un'ipotesi un valutata dagli analisti militari dell'intelligence del fatto di Varsavia e percepita come un pericolo forte dagli ambienti anticomunisti italiani. Io devo dire eh, però che credo poco perché c'era stata Yalta, agli Alta sovietici, inglesi, americani, si erano spartiti il mondo in aree di influenza, l'Italia era finita da quest'altra parte della cortina di ferro, era stata assegnata alla, agli anglo-americani, mentre eh, i sovietici si erano presi tutta l'Europa dell'Est, c'erano clausole della del eh, trattato di Yalta che clausole segrete, anche quelle che consentivano agli anglo-americani alla NATO di fare tutto quello che volevano nel loro campo e contemporaneamente ai sovietici di fare tutto quello che volevano nel loro campo. In Italia si potevano mettere le bombe, si poteva ammazzare eh, si potevano ipotizzare colpi di Stato, poi parleremo anche, anche di questo senza che nessuno dicesse, potesse dire niente, mentre dall'altra parte i sovietici potevano invadere la Germania Est nel 1953, l'Ungheria nel 1956, la Cecoslovacchia nel 1968 e così via senza che da quest'altra guarda avessero da ridire, sì c'è vero c'erano delle proteste, si arrabbiavano gli amici, gli amici, quelli della NATO, degli anticomunisti dell'Occidente, si arrabbiavano, ma come avendo invaso la, la Cecoslovacchia? Però oltre questo non andavano perché tutti sapevano che quelli potevano fare di là quello che volevano, questi potevano rifare di qua quello che volevano, quindi una vera e propria eh, invasione delle truppe del patto sovietico, io, io non, non credo, era un, diciamo, sicuramente un, uno scenario, previsto, una simulazione, se scoppia la guerra noi facciamo questo. In realtà in Italia il problema vero era il partito comunista, il partito comunista italiano certamente... Era, era un animale piuttosto complicato perché era, era, aveva diverse, diverse sfaccettature, era, era un partito che aveva contribuito alla sconfitta del nazifascismo, alla conquista della democrazia in Italia e alla scrittura della Costituzione repubblicana e democratica, al tempo stesso Alcune sue componenti avevano rapporti diciamo, con, il mondo, con il mondo sovietico, per cui eh, questo creava, eh, creava qualche, qualche problema. Però la dirigenza del Partito Comunista Italiano, battagliati a lungo a Berlinguer, non credo avessero intenzione di andare dall'altra parte c'è una battuta rimasta famosa di Giulio Andreotti era famosissimo per le sue battute fulminanti e lui diceva di Togliatti che quando seppe il risultato delle elezioni del 18 aprile del 1948 che assegnarono la maggioranza assoluta alla democrazia cristiana alla coalizione anticomunista Togliatti in corso ne fu ferito. E io, e io ci credo perché tutto lo sviluppo, l'evoluzione della linea politica del partito comunista italiano fino a Berlinguer, alla fine vorrei dire qualcosa anche su Berlinguer, un personaggio del quale questo paese ha perso memoria, ma con Aldo Moro ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra storia politica, c'è tutta l'evoluzione e la linea del partito comunista andava in una direzione opposta cioè venivano da quest'altra parte del mondo cioè stava stretto a loro il rapporto con il mondo, con il mondo sovietico e rappresentavano una minaccia per gli stessi equilibri interni dei del regimi dell'est poi vedremo, vedremo perché ma questo era il problema per tanti, come dire, anticomunisti viscerali, anticomunisti irrazionali a cui notava, non stava più che la paura del, eh, dell'invasione sovietica, del che i comunisti andassero al, al governo, era la paura del fatto che se i comunisti fossero andati al governo questo avrebbe in qualche modo comportato delle conseguenze per la nostra politica estera e per la nostra politica sociale. C'erano interessi conservatrici che non potevano consentire che questo avvenisse. Posso una cosa? Beh, solo per, per, per concludere, naturalmente lo stesso discorso andrebbe fatto anche per l'altra parte. La democrazia cristiana il problema era speculare e opposto perché anche la democrazia cristiana viveva lo stesso problema del partito, del partito comunista, la democrazia cristiana eh, era un partito che mal sopportava questo controllo così ferreo da parte delle potenze atlantiche, da parte degli Stati Uniti e eh, dell'Inghilterra e che pur mantenendo diciamo, la barra orientata verso la Nato, verso l'Occidente, comunque cercava col partito comunista, col nemico comunista un terreno di incontro che consentisse, come di fatto è avvenuto al paese di reggere in situazioni in contesti anche drammatici tu, tu hai parlato di due personaggi diciamo, chiave cioè quelli che probabilmente nella storia dei due partiti che si sono fronteggiati per 50 anni hanno ascoltato meno eh, le voci che gli arrivavano da, dalle due potenze cioè Moro e Berlinguer però prima c'è stato un periodo di dieci anni tragici della storia italiana, che, sono, che è il periodo delle stragi, in cui vengono a galla cioè, personaggi eh, che tu affronti prima, cioè nella trattativa degli anglo-americani dello sbarco in Sicilia, borghese, vengono a galla altri personaggi che danno una mano a una parte delegata dello Stato per controllare eh, il pericolo, il pericolo eh, comunista, quindi le stragi, e eh, si culmina questo, questo periodo con, una, con un accordo tra i comunisti e i democristiani per un governo comune. Anche qui però eh, tu sei una, un esperto anche di, di anni del terrorismo. Eh, del terrorismo brigatista e del terrorismo rosso. Eh, ha scritto eh, Giovanni Fasanella un bel libro con eh, Franceschini, che è uno dei capi dei fondatori della, delle Brigate Rosse, quindi eh, io ti direi di analizzare, eh, sempre prendendo spunto il nostro libro, questo periodo che eh, però... Eh, anche all'interno della democrazia cristiana ha dei personaggi che poi faranno molta carriera dopo che salteranno fuori dopo che sono in due organizzazioni parallele allo Stato che sono Gladio e la P2 ti chiedo di affrontare questi due argomenti partendo appunto sempre dal discorso della trattativa nel senso che vengono al galla dei personaggi tenuti un attimo in panchina allora qui bisognerebbe aprire un altro scenario, allora, restiamo per un momento sul, sul, sul, sulla paura del, del comunismo, reale o presunta o fantasiosa che fosse sicuramente era un pericolo percepito, come dicevo prima, e essendo un pericolo percepito da questa parte della cortina di ferro ci si, ci si era attrezzato per contrastare, era stato creato eh, quell'esercito, quell'apparato clandestino eh, di cui parlavo prima eh, in Sicilia, eh, poi erano state create tutta una serie di organizzazioni segrete, eh, Gladio per esempio era una di queste, ma anche la P2 era una delle organizzazioni segrete eh, da utilizzare contro il, eh, il eh, comunismo. Quindi, diciamo, questo era lo scenario della guerra fredda però questo per il pericolo percepito in realtà e di questo non si parla mai c'era un pericolo molto ma molto più concreto ed era la politica estera italiana nel ehm, Verso la fine della guerra, Winston Churchill, e questo è un documento di fondamentale importanza e vorrei citarlo, convocò il, il premio britannico, convocò il nunzio apostolico a Londra per affidargli un messaggio diretto a Pio XII il contenuto di questo messaggio era la dottrina britannica sull'Italia e Churchill gli disse, dice, guardate, a Yalta noi ci siamo divisi il mondo in aree di influenza, l'Italia sarà da questa parte, i sovietici sono d'accordo e americani e sovietici daranno a noi inglesi una sorta di diritto a una supervisione sull'Italia quindi qui, qui si ha uno scenario completamente diverso e sorprendente cioè il rapporto tra inglesi e italiani questo è un filo parallelo che scorre continuamente nella storia italiana da risorgimento in poi. Se prendete una cartina geografica vedete che l'Inghilterra è un'isola. La Gran Bretagna è un'isola del nord Europa. I suoi interessi però i suoi interessi coloniali erano in Nord Africa, in Africa, in Medio Oriente e in Estremo Oriente. E tra la Gran Bretagna e i suoi interessi coloniali c'era il Mediterraneo e al centro del Mediterraneo l'Italia e al centro del centro del Mediterraneo la Sicilia. Quindi per l'Inghilterra la Sicilia e l'Italia avevano assunto una funzione di fondamentale importanza strategica almeno a partire dalla notizia che i francesi stavano progettando lo scavo del canale di Suez. Perché era diventato, import era diventato importante? Perché gli inglesi sapevano che una volta scavato il canale di Suez, per i loro traffici, con i loro domini coloniali non avevano più bisogno di circumnavigare il capo di Buona Speranza, ma potevano passare attraverso il Mediterraneo, canale di Suez, con vantaggi economici enormi. Quindi per loro il controllo dell'Italia e della Sicilia era diventato di fondamentale importanza, tant'è che avevano presidi in Sicilia, a Marsala. Arrivare di arrivare a Massala mica per niente, con l'industria del vino e in altre zone interne della Sicilia dove c'erano miniere di zolfo, lo zolfo era una risorsa strategica per la macchina bellica dell'epoca, quindi gli inglesi avevano appetiti sull'Italia già dal periodo pre-risordimentale. Questi appetiti divennero ancora più forti quando si passò dall'era dello zolfo all'era del petrolio. Ecco l'altro filo segreto che percorre la storia italiana del, uh, de, de, de, de, per l'intero, invece è ancora oggi, è una storia ancora in corso: il petrolio, la guerra per il petrolio. Allora, Churchill dice, annunzio apostolico, cioè l'Italia sarà sotto la supervisione britannica ed è bene che eh, si sappia che non potrà mai fare tre cose la prima è avere un regime politico cito testualmente un regime politico pienamente democratico quindi il partito comunista è mai al governo con la democrazia cristiana e eh, va bene la seconda una politica estera autonoma e in modo particolare una politica mediterranea ed energetica autonoma. Ogni passo in questa direzione il governo italiano deve concordarlo preventivamente con il governo britannico. La terza cosa, una politica della sicurezza autonoma quindi tutti i capi degli apparati italiani dei servizi delle forze armate eccetera eccetera eccetera non dovevano dipendere dal potere politico italiano come avviene in tutti i paesi normali ma direttamente dagli inglesi e dalla catena di comando a questa era la condizione dell'Italia al momento della firma del trattato di pace un boccone amar per noi, perché se voi andate a vedere su Youtube c'è ancora De Gasperi quasi con le lacrime agli occhi alla conferenza di pace di Parigi in cui dice io percepisco tutto l'odio e il disprezzo in questa sala nei nostri confronti, so che è tutto contro di me tranne la vostra personale cortesia. L'Italia viene trattata, come in effetti è e come non ci hanno mai raccontato, cioè come un paese sconfitto in guerra, soggetto quindi al controllo delle potenze vincitrici. L'Inghilterra aveva bisogno del petrolio come dell'aria per poter mantenere il proprio impero coloniale l'Italia del dopoguerra aveva bisogno del petrolio come dell'aria per poter ricostruire la propria economia e c'era una parte della classe dirigente italiana che accettava supinamente queste imposizioni esterne ma c'era un'altra parte, scusate l'espressione un po' oxfordiana con le palle della nostra classe dirigente che non accettava questa imposizione Enrico Mattei, per citare il primo nome Enrico Mattei venne messo al presiedere l'AGIP con il compito di scioglierla perché gli inglesi e le sette sorelle non volevano che l'Italia avesse un proprio ente petrolifero pubblico perché doveva dipendere dalle compagnie britanniche Enrico Mattei invece di sciogliere l'Agip fonda Leni nel 1953 e attraverso Leni cambia le regole dello scambio petrolifero imposto dalla Gran Bretagna e dalle altre compagnie petrolifere, scusate questa digressione ma è importante perché sono tutti figli che si connettono tra loro e dice ai paesi produttori guardate gli inglesi e le altre compagnie vi danno il 50% e si tengono per sé l'altro 50%. Noi vi diamo il 75% e per noi ci teniamo il 25%. E quindi i produttori di petrolio cominciano, a, perché lo trovano più conveniente, a fare affari con l'Italia e con l'Eni di Materia. E l'Inghilterra e le altre compagnie petrolifere perdono via via commesso perdono via via affari e i loro paesi perdono via via influenza, perché l'altro aspetto della politica lungimirante di Mattei, ma non solo di Mattei, direi di gran parte della classe dirigente dell'epoca, compresa quella comunista, era l'aiuto concreto ai paesi del terzo mondo che volevano liberarsi dal dominio coloniale francese e inglese gli uomini di Mattei partivano da Roma con le valigie piene di soldi e le portavano ai movimenti di liberazione nazionale l'Italia di Mattei era diventata una spina nel fianco degli interessi della Gran Bretagna dai documenti che ho trovato negli archivi inglesi Mattei viene definito un pericolo mortale per gli interessi britannici nel mondo un'escrescenza, una verruca da rimuovere ad ogni costo e in ogni modo ci provano, non ci riescono e dopo un po' come dice un altro documento Abbiamo tentato in tutti i modi di fermarlo, non ci siamo riusciti, forse è arrivato il momento di passare la pratica alla nostra intelligenza. Sei mesi prima della morte di Enrico Mattei in un incidente aereo che oggi sappiamo con certezza anche sul piano giudiziario perché una sentenza lo ha stabilito, non fu un incidente aereo ma fu un sabotaggio provocato da elementi esterni. Io non voglio stabilire qui un rapporto meccanico di causa e effetto tra la verruca che doveva essere e l'intelligence che doveva occuparsi da cosa e la morte di Enrico Mattei, ma qualche dubbio, quantomeno mi viene. allora dopo Mattei il continuatore di quella politica si chiama Aldo Moro Aldo Moro è il continuatore della politica mediterranea ed energetica di Mattei e nel periodo moroteo della storia italiana il nostro paese con cui aggiunge influenza ad influenza Mattei aveva portato dalla parte italiana l'Egitto, l'Iran, l'Iraq eh, e tanti altri paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Moro portò dalla parte italiana la Libia. Nel 1900 arrivo, non è questo per sviare la tua domanda, ma perché stiamo arrivando lì e nel settembre del 1900 quanti giorni è agosto? 30 o ecco, 31? è nella notte tra il 31 agosto e il primo di settembre del 1969 in Libia c'è un colpo di Stato organizzato in un albergo di Abano Terme in provincia di Padova dai servizi segreti italiani che depone il re filo britannico Idris e porta al potere un giovane ufficiale libico istruito, addestrato nelle accademie militari italiane che si chiamava Muammar Getafe il settembre del 1969 e questo è l'evento che cambia completamente l'equilibrio nell'area del Mediterraneo e nella zona petrolifero e lo cambia per un lungo periodo a favore dell'Italia e da quel momento gli inglesi cominciano a porsi il problema, visto che non erano riusciti a neutralizzare la politica italiana con la morte di Mattei, cominciano a porsi il problema di come neutralizzare la politica energetica italiana con altri sistemi. In e inizia la strategia delle bombe e ritorniamo al 1943 e a quell'equilibrio. In tutta la fase dello stragismo che comincia con Piazza Fontana il 12 dicembre del 69 eh, pochi due mesi dopo tre mesi dopo esempio, il colpo di Stato in, in, in Libia si attiva tutto quell'apparato per la guerra clandestina che era stato costruito dopo, dopo lo Stato e noi vediamo in tutta la fase dello stragismo uomini delle organizzazioni neofasciste e neonaziste insieme ad elementi mafiosi in tutti gli episodi di terrorismo stragista, lo stesso terrorismo stragista che abbiamo conosciuto nel 1992-1993, tant'è che oggi il Presidente del Senato Pietro Grasso dice forse dobbiamo istituire una commissione parlamentare di inchiesta per indagare sulle strage del 92 93 rintracciando il filo che le collega alle stragi neofasciste del 69 e, quello, e quelle che verranno negli anni successivi. Io mi fermo qui perché sono stato un po' lungo ma eh, eh, diciamo, sono tanti i tasselli da mettere insieme per eh, ricostruire il quadro, ci sarebbe di da parlare ancora di Moro ma io concedo una pausa eh, no, eh, veramente mh, si potrebbe stare qua giorni perché la storia italiana appunto perché siamo in quella posizione che diceva prima Giovanni, insomma in, un, in mezzo al Mediterraneo quindi importante per la politica energetica, fondamentale per la politica energetica eh, del resto d'Europa. Eh, e, e siamo stati per 50 anni l'ultima eh, terra eh, insomma, che ci divideva dalla cortina di ferro. Quindi eh, è un andi e vieni di storie segrete, eh, perché la storia ufficiale, alcune cose in questi anni non l'ha potuta raccontare perché le carte erano segretate. Ancora oggi alcune carte sono segretate. Non so, immagino eh, il segreto di Stato sul portale della Ginestra. Bisognerebbe citare tantissime altre, altre occasioni. Però l'ora è tarda, poi se c'è qualche domanda. Eh, io lasciavo poi la parola a voi. Con un'ultima domanda, Giovanni, che è questa. Sì, è più breve, no? L'ultima domanda che è questa: nel libro eh, non c'è un'accusa vera e propria alla trattativa eh, gli uomini dello Stato che vengono affrontati nel libro non è che vengono, che vengono condannati in toto, eh, non c'è un giudizio insomma, sulla trattativa quindi io ti chiedo a questo punto eh, di darci un tuo giudizio sulle trattative perché poi la trattativa Stato-Mafia ha avuto diversi come abbiamo, come abbiamo capito eh, diversi percorsi. Eh, quello che è sicuro è che la frase con cui concludi, che, che metti nella, nella quarta copertina di, di Pietro Grasso, eh, è, è fondamentale, cioè c'è ancora tanto lavoro da fare eh, da, parte, eh, da parte degli intellettuali italiani, insomma, perché la magistratura non chiarirà mai tutti gli aspetti. O perlomeno chiarirà gli aspetti eh, penali della faccenda, ma non chiarirà tutti gli aspetti eh, fondamentali che, che stanno alla radice poi degli aspetti penali. Quindi, secondo me, molti di quelli che in questi anni hanno perso tempo, magari, diciamo che è andata venire a Bedonia, hanno perso tempo a guardare eh, dal buco della serratura alcune particolarità della trattativa dovrò ricostruire, come tu hai fatto bene in questo libro, il perché di alcuni aspetti della trattativa però la domanda è sempre quella di prima un giudizio perché non sempre le trattative che tu hai affrontato hanno portato a periodi puri, anzi, molte delle trattative che tu hai affrontato hanno però portato a periodi non splendidi ma migliori di quelli che si raccoglievano prima ma io eh, quando ricostruisco eh, vicende storiche tendo a non, a non dare dei giudizi di tipo morale, non perché io sia una morale, eh, intendiamoci, ma perché non avrebbe senso. Cioè che vogliamo, Ci scandalizziamo perché Garibaldi usò i picciotti, cosa facciamo? Gli mandiamo in groia e lo facciamo arrestare. Eh. <ride> Facciamo arrestare Crispi, facciamo arrestare Giolitti, facciamo arrestare Eisenhower, facciamo arrestare Winston Churchill: so, che, senso, che senso ha affrontare da un punto di vista giudiziario questo aspetto del problema? Semmai la magistratura deve scoprire e punire chi ha assassinato Falcone, chi ha assassinato Borsellino, chi ha messo le bombe, eccetera, eccetera, eccetera ma non può diciamo, districare eh, eh, non può pretendere come pure ha detto Ingroia di ricostruire la storia in un'aula un di tribunale in un'aula di tribunale si eh, eh, valutano le prove e si puniscono i colpevoli Punto. la storia la ricostruiscono gli storici allora voi direte, ma tu sei un giornalista, dice, allora che c'entri? E eh, eh, questo è il punto. È un'anomalia. È un'anomalia che un giornalista di attualità, un giornalista di cronaca, si debba occupare di fatti storici per cercare di interpretare il presente. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella storiografia italiana. Quando sono andato a Londra a cercare tra le carte ed ho trovato centinaia e centinaia di documenti sui rapporti tra Gran Bretagna e Italia, sui rapporti tra i servizi segreti inglesi e la mafia, i servizi segreti inglesi e Junio Valerio Borghese, mi sono accorto che nessuno storico italiano era andato a vedere. E mi sono occupato persino della morte misteriosa di Cavour e negli archivi inglesi ho trovato relazioni dell'ambasciatore inglese a Torino durante... Il Risorgimento, il quale diceva al suo ministro degli esteri, guardate che è stato avvelenato, guardate che Cavour è stato assassinato, ma io che ho letto tutte le biografie di eminenti storici del Risorgimento e le biografie di Cavour, non ho trovato un accenno alle relazioni sì, qualche voce sui misteri, di etrologie sulla morte di Capone. no, relazioni diplomatiche di un, ambasciatore, di un ambasciatore di una potenza importante qual era l'Inghilterra allora nelle vicende per le vicende italiane al proprio governo in cui si dice l'hanno assassinato i suoi medici niente e quindi che volete che vi dica è un lavoro, quindi che fa? Un giornalista. Io racconto, io ricostruisco, non giudico. Saranno poi i lettori a trarne le conseguenze. Una trattativa, che vuol dire una trattativa? Se si trattò, come io penso, per impedire che l'Italia si spezzasse, vabbè, e che cosa c'è? Viva Dio, santo cielo! Cioè eh, eh, avremmo preferito che, che l'Italia saltasse sulle bombe che l'Italia si spezzasse, che ci fosse il colpo di Stato se si trattò per altre cose allora il discorso è diverso se a trattare furono quei politici che avevano legami con la mafia e trattarono non per impedire che il paese andasse a rotoli, ma trattarono per difendere i propri privilegi, questo è un altro discorso, se a trattare furono come io penso che fu la vera trattativa fu quel tra i referenti internazionali della mafia e le coste siciliane qui ovviamente bisogna andare con molta leggerezza e allora mi limito per chiudere la risposta a parlare del personaggio che tu hai citato prima l'ambasciatore americano Reginald Bartolome allora tutto quello che abbiamo detto finora a partire dallo sbarco del 1943, adesso si capisce che senso ha alla luce di quello che fece Reginald Bartholomew. Reginald Bartholomew era ambasciatore americano a Bruxelles, alla Nato nel 1993 e um, aveva concluso il suo mandato lì e, um, ed era stato destinato in Israele stava partendo, aveva già... aveva già presentato le credenziali al governo israeliano, che le aveva accettate, aveva preparato le, le valigie, e... quando arrivò una telefonata di Clinton, siamo nella tarda primavera del 1993, le bombe a Roma, Milano, via dei georgofili, l'autobomba davanti a Palazzo Pigi. Clinton disse lei non va più in Israele, lei va in Italia e l'ambasciatore è sorpreso mi disse, ma perché in Italia perché proprio io e Clinton gli rispose perché data la situazione che si è creata in Italia e della situazione che vi ho descritto all'inizio a Roma ci serve un diplomatico di carriera con il suo curriculum un professionista con il suo curriculum e io quando intervistai Bartolomeo a lungo e gli chiesi ma scusi ma lei che curriculum ha? Ah, lui chiamò la sua segretaria e portò nel pento di tutte le operazioni alle quali aveva partecipato da, dall'inizio degli anni 80 in poi, questa è un'operazione che io non cito in ordine cronologico perché potrei sbagliarmi, ma così come viene viene, insomma, era stato in Bosnia all'epoca della guerra. Eh, civile eh, dopo il crollo della Jugoslavia, era stato ehm, a Cipro all'epoca della guerra civile tra i greco-ciprioti e, e i turco-ciprioti, era stato eh, a Teheran all'epoca della crisi del, eh, degli ostaggi americani, eh, era stato in piazza Tiananmen all'epoca eh, della, della rivolta, era a Pechino era, era, era stato in Iraq all'epoca della guerra nel golfo era stato in Libano all'epoca della guerra c'è cioè così via tutto, cioè era stato in quasi tutti i teatri di guerre civili e di guerre dall'inizio degli anni 80 in poi e Clinton voleva un personaggio con le sue caratteristiche con le sue capacità che era intervenuto in situazioni di crisi per difendere gli interessi americani e che ora doveva venire in Italia per risolvere la situazione italiana che stava esplodendo. Questo fece Bartolomeo, venne in Italia per stabilizzare il sistema che stava crollando. Come lo fece? Mi fermo, mi fermo qui in attesa di altri documenti e quando avremo altri documenti potremo rispondere a questa domanda.